Bienvenuti su votre show sport, please sport, avant de voir se a che fare. Fa filtrare verso ottilischi. Vorrebbe crossare, lo fa una deviazione la palla in aria che è lì, un po' in imbarazzo, allontana di testa, palla che poi viene toccata anche da Alexandro e c'è Ebrecian che la spinge in fallo laterale, il Napoli fa sul serio. Ischi dal limite potrebbe tirare, palo, palo, palo, palo, c'è stata anche una deviazione, poi recupera ancora palla in Napoli con Cagliata, il cross all'indietro e il Napoli che attacca e va vicino al gol con Silischi.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 2-0, Napoli 1! La parola finisce proprio a Cristiano Ronaldo, serie di finte il portoghese va cross e il gol non è intervenuto perfettamente sul ne ha approfittato. Scendi, grande parata, era solo Cagliot, poteva, poteva fare meglio forse. Fuori è quel cross, sul colpo di testa di Cristiano Navarro, è un corno, il gol dell'Aione, segna Colucci. Colucci è sul secondo palco, lui che ha preso il pallone, deve andarlo a segnare. Alle spalle. E Ancelotti ha una reazione incredibile nei confronti del quarto uomo. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. A la prochaine